Sono venuto a conoscenza di questo nuovo servizio Coupass perché seguo su Instagram la pagina di aeroporti di Roma ed è un servizio che mi ha incuriosito. Ho approfondito ed ho visto che andava a risolvere uno dei miei problemi principali. Arrivo in aeroporto e non so quanto tempo impiegherò per superare i controlli di sicurezza. Allora è un servizio di assoluta qualità perché permette ad un utente di questo aeroporto che tra l'altro è uno dei migliori al mondo di usufruire di un accesso prioritario appunto al controllo sicurezza che, come dicevo, è uno degli aspetti forse un po' più noiosi e imprevedibili dell'esperienza in Ario. Sì, lo consiglierei sicuramente, le persone che erano con me in questo viaggio sono rimaste affascinate e immediatamente hanno voluto avere dettagli su come utilizzare questo servizio. Quindi è un servizio che si spiega da solo e, detto da utente, spero che non si diffonda tantissimo perché questo accesso prioritario ci ha fatto sentire un po' dei membri di una appunto, membership che di solito è a pagamento, invece un servizio così gratuito ed efficiente è veramente un qualcosa di valore che va consigliato a tutti. Saluto tutti, auguro buon viaggio a chi come me sta partendo, sia per svago che per lavoro e con l'occasione faccio tanti auguri di buone feste a tutti gli utenti degli aeroporti di Roma.